con mio fratello l'ultima volta, che rimane un ricordo, abbiamo, era lì dopo, dopo il rastrellamento del 44, la luna le stelle parlavano d'amor, questa canzone qui, o che bel fiore, che bel fiore, così via, che era di voga, allora cantava la radio quei tempi lì, insomma, ecco, la luna le stelle parlavano d'amor, oh che bei fiori, oh, che bei fiori proprio con questa motivazione insomma ecco e ti dirò che fu anche l'ultima volta che abbiamo cantato perché dopo morì proprio lì a eh, Ligonchio nella casa, lì vicino alla casa dove ho preso moglie dove ho, preso, ho conosciuto mia moglie e cosa si faceva? Davi una pulita le armi qualcuno aiutava a fare da mangiare l'altro andava a prendere l'acqua e poi alla sera si discuteva anche come si poteva, adesso quando c'erano i commissari, i commissari politici eh, che poi a allora, si ascoltavano, ma riguardandoli poi dopo la guerra così poveretti anche loro eh, sapevano quello che sapevano, insomma, ecco, il commissario sì come nome, però come capacità, come eh, cultura politica, insomma, era un po' limitata, insomma, bisogna, bisogna riconoscerlo. Ecco. Ecco, io la mia vita non, non riuscirei a farla da un'altra parte, sarebbe molto duro, ecco, proprio... E l'ho vissuta così anche durante la guerra, insomma, ecco, abbiamo dormito anche nei faggi con le foglie, per me è stato anche bello, un'esperienza... Ho anche capito, per esempio, guardando il consumismo di adesso, con quante poche cose possa vivere un uomo, no? Davvero, proprio quando vedi le botteghe che scoppiano, le case che non sanno più dove mettere la roba, e in fondo quando c'avevi una boraccia d'acqua, un pane, e un po' di formaggio, eri forte, è come adesso anche di più, che bisogna dal dottor perché te mangia troppo, insomma. Ecco, ecco, io ho avuto una grande cultura dalla resistenza, anche dalla guerra, insomma, ecco, proprio. Direi che l'antifascismo vero, direi che poi è maturato... Anche dopo la guerra, perché poi matura con la coscienza, che poi trovi che, che il fascismo non era mai solo con quelli che avevano le armi in mano, ma se lo, ce lo siamo ritrovati poi nel 45, 46 e quando il movimento sociale e quando l'uomo qualunque comincia a organizzarsi con la veste fascista, capisci? E allora, proprio, nasce il bisogno che creiamo, perché sono ancora qui a Lampia reggio proprio per resistere. Bisogna che creiamo un, un, un tessuto tale che il fascismo non passi più, ecco, da qui eh, direi che siamo maturati più nel dopoguerra che durante la guerra dal punto di vista dell'antifascismo, insomma, ecco.